Sì, sì. però siccome a me serve e preferisco avere cioè uno strumento più completo con gli amplificatori, l'equalizzatore, certo Ma oltre a questo in modo da suonare varie tonalità nella stessa serata solo con uno strumento mentre tutti i suonatori di Lira Galabrese si devono portare presto 3-4 Ah, che eh, avendo lo strumento limitato ed essendo limitati pure loro musicalmente devono avere uno strumento per ogni tonalità perché sono monotonali come musica Oltre tradizionale quello, vuole. Sì, anche, anche per questo, perché non avendo una tastiera qua suoni solo su tre corde, suoni solo sei note praticamente, 5 o note. Quindi con lo strumento completo tu e suoni... E quante tonalità gli aggiunge aggiunto, il, tu puoi, il tuo... Puoi suonare tutte le tonalità che vuoi, perché poi ha una tastiera senza tasti, come il violino, ma volendo si possono aggiungere anche i tasti che ti danno una ancora una maggiore facilità nel, nel trovare le note puoi fare quello che vuoi, oltre che puoi suonare anche col plettro, quindi la puoi suonare anche come strumento a pizzico, anche cose che non puoi, non puoi fare con queste qua. Quindi diciamo mm. che le differenze sostanziali sono queste. La lira potenziata di Andrea Verdiglione. Ah, è un modello sì, avanzato, che diciamo, migliora quelli che sono i difetti, i difetti e i limiti degli strumenti tradizionali che comunque vanno bene per chi vuole lo strumento tradizionale, lo costruisco anche. Faccio lo stesso. Certo, certo. Niente, è tutto qui, dai. quello che riguarda la linea è questo qua. Ti ringrazio. Grazie a te. Al prossimo video. Ciao.